nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo completo safari che è formato da uno smanicato lunghissimo perfetto per l'estate e questo pactus, anche questo estivo che è perfetto per poter essere indossato nelle sere molto umide soprattutto per chi le ama trascorrere in montagna o in campagna partiamo però dallo smanicato per quanto riguarda lo smanicato io ho utilizzato il filato della lana gatto Milia milkshake, ho utilizzato questo bellissimo color terra che vedete ha queste sfumature del beige e anche un po' del rosa, qui si nota meglio, e io adoro queste sfumature per l'estate, soprattutto quando uno è un po' abbronzato e per realizzare lo smanicato, che come potete vedere è veramente lungo ho utilizzato due cake, lavorando con l'uncinetto del numero 5 vi faccio vedere anche l'altro colore disponibile sempre del shake: che è questo, che diciamo che è un colore molto più estivo e più si adatta a vari tipi di outfit, soprattutto perché al suo interno ha il viola e il blu, l'azzurro, che sono dei colori che sono sempre il must in estate e anche per questo vi dico subito comunque che um, per chi vuole utilizzare vuole realizzare lo smanicato ed è una taglia M o una taglia L vi occorrono 3 cake perché io che sono una taglia S ho terminato di, tu, di tutto le due cake me ne è avanzato un pochettino quindi per una taglia M o L vi consiglio appunto 3 cake taglia L anche 4 cake se volete metterci anche un po' di eh, manica quindi fare, tre, eh, una, fare una manica oppure se la volete che si chiuda di più rispetto a me quindi in questo caso vi consiglio io, se siete una taglia L, 4 cake se siete una taglia M e volete aggiungerci anche delle maniche potete farlo, ma a quel punto dovreste fare l'annicato eh, più corto quindi se lo volete sempre così lungo e aggiungerci le maniche, anche in quel caso vi consiglio 4 cake taglia L, se come me anche voi, io ho fatto due cake, ma se volete aggiungerci le maniche dovete per forza acquistare tre cake, altrimenti non ce la fate. A meno che non lo facciate più corto, allora in quel caso potete aggiungerci le maniche a tre quarti. Per quanto riguarda invece il Bactus, non ho utilizzato il milkshake, ma ho utilizzato un filato che gli assomiglia molto come sfumature, ossia... Il fantastico gomitolo della Mistrico Filati che si chiama Malindi, che è questo bellissimo colore eh, 01, vedete anche qui i colori della terra che si avvicina molto a quello del Malindi, quindi è perfetto come abbinamento, ma non lo volevo proprio uguale, per questo che ho preferito optare per un altro filato eh, e anche per quanto riguarda la composizione è diversa, in quanto il eh, milkshake è formato da un 72% di eh, cotone e il restante è viscosa, mentre questo filato della Mistrico è... 100% me, ehm, cotone mercerizzato ehm, gasato mercerizzato scusatemi ma ha delle sfumature bellissime voglio far vedere molte altre ne ho tantissimi, ma questi sono sicuramente i miei preferiti, a parte quello che ho utilizzato che sono questo sfumato eh, del Lilla, lo sfumato come potete vedere qui, anche questo uno sfumato dai colori della laguna o abbiamo questo sfumato oceano, ma ce ne sono anche molti altri, e vi dico che per poter realizzare questo Bactus mi è servito soltanto un gomitolone perché da 100 grammi è molto lungo mi sembra che sia 260 metri quindi come potete vedere con tre gomitoli alla fine io sono riuscita a farmi sia uno smanicale che un bactus e per una taglia M o L comunque siete, uh, si parla di un solo gomitolo per lo smanicato perché come potete vedere io non me lo sto stringendo in gola il bactus mi va all'argo quindi va benissimo anche se siete una taglia M o una taglia L però se invece del Bactus voi volete realizzarlo eh, più largo quindi a farlo uno scialle o comunque un copricostume eh, da poter um, utilizzare in vita allora vi consiglio due gomitoli per una taglia S tre gomitoli per una taglia M se lo volete fare come... Um, scusatemi, per una taglia L se lo volete utilizzare come copricostume ma se volete fare uno scialle, due gomitoli a seconda della taglia che siete vanno più che bene Passiamo adesso invece alla lavorazione vi parlerò prima dello smanicato poi anche del Bactus. Il Bactus è cioè, lo smanicato, è semplicissimo perché, come potete vedere, sono due giri che vanno sempre ripetuti ma, eh, e sono due giri semplicissimi. Ma il bordino mi alzo così lo potete vedere un po'. E come vedete anche qui sotto al seno c'è questa lavorazione che rende lo smanicato quindi un po più particolare giusto per dargli ancora più movimento movimento già dato comunque dalle sfumature del colore eh, del cotone del, del filato che ho utilizzato per quanto riguarda invece il bactus è una lavorazione molto semplice anche questa sono due giri che vanno ripetuti e che danno vita a questa alternanza di gruppi di tre maglie alte quindi sono due lavorazioni semplicissime perché ho voluto dar proprio um, um. Uh, far in modo che questi modelli spicchino per, loro, per le loro sfumature più che il pure punto che ho utilizzato e per quanto riguarda lo smanicato prima che mi dimentichi è un unico pezzo lavorato dal basso separato soltanto quando si va a dividere le due parti avanti e le due pa eh, la parte dietro e poi sono andata a rifinire la parte avanti, lo scollo e gli scalfi con due giri di maglie basse che però non ho fatto anche sotto lo smanicato perché sotto mi piaceva comunque questa striscia di catenelle iniziali detto ciò oggi ho parlato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 Per realizzare il nostro smanicato, io ho deciso di utilizzare il filato della Lana Gatto Linea Milk -shake. Il colore che ho scelto. Io è questo sfumato del color terra. Allora vi farò vedere come lavorare il punto su un campioncino e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono stata prima maglia alta. Prendo il filo salto 4 catenelle di base, quindi 1, 2, 3 e 4. Entro nella quinta e vado a fare una maglia alta 2 catenelle di separazione 1 e 2 prendo il filo rientro nella stessa catenella di base vado a fare un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo salto 4 catenelle di base ricomincio da capo quindi entro nella quinta e di uno da fare una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo salto 4 catenelle entro nella quinta e di nuovo da fare una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, salto 4 catenelle, entro nella quinta e di nuovo ad fare una maglia alta, 2 catenelle, e rientro un'altra maglia alta, questo è quello che devo fare per tutto il giro, termino il primo giro andando a fare una maglia alta nell'ultima catenella. mi Giro con la lavorazione vado a fare il mio secondo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Prendo il filo, vado nell'archetto di 3 di 2 catenelle. Vado a realizzare 3 maglie alte: una: due, e rientro 3. Catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo e ricomincio da capo. Quindi vado nell'archetto di 2 catenelle, salto qui e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Catenella di separazione, prendo filo, rientro e vado a fare tre maglie alte, una, due, e tre. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, una, due, tre catenella di separazione prendo il filo rientro e di nuovo ad affare le mie tre maglie alte una due e tre ancora un'ultima volta vado nell'ultimo archetto e vado a fare tre maglie alte una due tre Catenella di separazione, rientro 3 maglie alte: una, due e tre. Devo fare questo per tutto il secondo giro. Termino il secondo giro andando a fare una maglia alta all'interno della catenella terza catenella. Ho terminato così il secondo giro. Terzo giro, o vi alzate con una catenella, o come me andate direttamente nella maglia alta e fate una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, vado nell'archetto di una catenella che mi separa le maglie basse, e vado a fare una maglia, che mi separa le maglie alte, e vado a fare una maglia bassa. Questo che faccio adesso invece lo devo fare per tutto il terzo giro. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado direttamente nell'archetto di una catenella che mi separa le maglie alte, e vado a fare una maglia bassa. E di nuovo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, vado nell'archetto di una catenella successiva e di nuovo ad fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5 e di nuovo vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa. Questo è quello che devo fare per tutto il terzo giro: termino il terzo giro andando a fare 3 catenelle. Entro nella terza catenella che qui voleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il mio terzo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle, che sono la mia prima maglia alta. Catenella di separazione, entro nella seconda delle mie 3 catenelle e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. Questo che vado a fare adesso lo devo fare per tutto il giro. Vedete che la lavorazione si stringerà un po', ma è l'effetto che io voglio, perché questo è il bordino, il quarto e il quinto giro che andremo a fare, sono i giri che andremo sempre a ripetere fino ad arrivare a una certa altezza, dove un in pezzo intorno alla vita, sotto al seno, dove. Rifaremo il disegnetto qui che abbiamo realizzato per il bordino, ma in maniera leggermente diversa. Quindi io vado a stringere un po' la lavorazione in modo tale che lo mio smanicato sotto risulti un po' ondulato, non tantissimo, giusto un tantino, però per dare più movimento e non farlo sembrare troppo rigido. Quindi vado a fare una catenella di separazione, vado nella terza catenella del gruppo di 5 e realizzo una maglia alta catenella di separazione, vado nella maglia bassa e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Andiamo, dove abbiamo la terza catenella del gruppo di 5 e realizziamo una maglia bassa. Una maglia alta, scusatemi. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. Ancora, catenella di separazione, vado dove ho la terza catenella e realizzo una maglia alta catenella di separazione vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta quindi questo è quello che devo fare per tutto il quarto giro faccio una catenella di separazione vado nella seconda del gruppo delle 3 catenelle vado a fare una maglia alta catenella di separazione vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta ho terminato così anche il mio quarto giro mi giro con la lavorazione e vado a realizzare il mio quinto e ultimo giro e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta vado dove ho la maglia di la catenella di separazione vado a fare una maglia alta vado dove ho la maglia alta realizzo una maglia alta e continuo così per tutto il giro quindi dove ho la catenella di separazione vado a fare la maglia alta dove ho la maglia alta vado a fare una maglia alta ancora catenella di separazione vado a fare una maglia alta vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta quindi devo continuare a fare questo per tutto il mio quinto giro sto per terminare il quinto giro vado a fare un'ultima maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella e una maglia alta dove ho la terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta Benissimo, come vi ho detto, adesso noi ricominceremo dal quarto giro. Il quarto e il quinto giro sono i giri che andremo sempre a ripetere fino ad arrivare o all'altezza della vita o sotto al seno, devo ancora un po' decidere e poi andremo a fare i primi tre giri. Ma in maniera diversa e naturalmente vi farò vedere come. Quindi mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta.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 Quindi questi sono i due giri che andiamo sempre a ripetere, il quarto, che però qui abbiamo in maniera diversa, qui fatto in maniera diversa perché abbiamo una base diversa, e il quinto. Vi dirò naturalmente quante volte ho ripetuto il giro e poi farò rivedere come fare questo bordino più in alto e poi continuare la lavorazione nel nostro smanicato. Allora, ho ripetuto i due giri per 20 volte e il primo giro un'altra volta, quindi due giri, il primo e il secondo per 20 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro. Adesso rifacciamo il nostro motivo che abbiamo fatto in fondo all'inizio ehm, del nostro smanicato. E andiamo quindi a lavorare in questa maniera ve lo faccio vedere perché andiamo a modificarlo leggermente e perché comunque abbiamo una base diversa rispetto a quello di prima perché prima avevamo le catenelle quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo salto una maglia alta entro nella seconda e vado a fare una maglia alta 2 catenelle prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi entro nel successivo e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, 1 2, prendo il filo, rientro e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto. Una catenella, una maglia alta, entro nella successiva e di nuovo ad affare il mio ventaglio. Quindi maglia alta 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione continuo così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il secondo giro sto terminando il mio primo giro ho fatto l'ultimo ventaglio non faccio alcuna catenella di separazione ma entro direttamente nella terza catenella che qui voleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta secondo giro mi giro con la lavorazione e anche in questo caso andiamo a modificarlo un po rispetto a quello che abbiamo fatto comunque qui all'inizio e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta entriamo dentro l'archetto di 2 catenelle andiamo a fare 3 maglie alte quindi una rientro 2 rientro 3 catenella di separazione e questa volta andiamo a fare due maglie alte una e due la terza maglia alta la facciamo non chiusa quindi maglia alta non chiusa prendo il filo vado nell'archetto del ventaglietto successivo e vado a fare una maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme rientro nello stesso archetto e vado a fare due maglie alte una e rientro due catenella di separazione prendo il filo e di nuovo da fare due maglie alte una e rientro due prendo il filo rientro vado a fare la terza maglia ma la faccio non chiusa e ricomincio da capo quindi vado nell'archetto successivo di due catenelle faccio una maglia alta non chiusa le chiudo insieme rientro e vado a fare altre due maglie alte una e rientro due catenella di separazione rientro e vado a fare due maglie alte una e rientro due prendo il filo rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa e ricomincio da capo quindi devo fare questo per tutto il mio secondo giro vi farò vedere come terminarlo e come andare a fare poi il terzo giro allora sto terminando anche il mio secondo giro ho fatto le tre maglie alte vedete alla fine qui ho fatto le tre maglie alte normali quindi non quella non chiusa ma ho fatto una maglia normale entro nella terza catenella e vado a fare un'altra maglia alta Terzo giro del nostro motivo e questo viene uguale a quello che abbiamo fatto in basso. Quindi rientro dentro la maglia alta e faccio una maglia bassa 3 catenelle 2 3. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5. Vado dove ho la maglia bassa. Eh cioè va, scusate, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa, e di nuovo 5 catenelle e vado di nuovo nell'archetto successivo. Quindi qui la lavorazione è uguale a quell'altra. E rifaremo poi di nuovo il primo e il secondo giro. Quindi uguale a come avevamo fatto qui sotto, ve lo faccio rivedere. Dovevamo dove fatto una maglia alta qui all'interno della seconda catenella catenella di separazione, una maglia alta, catenella di separazione, maglia alta all'interno della terza catenella del gruppo di 5. Quindi riprenderemo a fare questi due giri, io vi dirò poi quante volte ho ripetuto questi due giri per arrivare a fare gli scalfi. e poi vi farò vedere come metterò i marcatori per poter dividere la parte dietro dalle due parti avanti. Allora, sono arrivata a mettere i marcatori. Io ho ripetuto i due giri per quattro volte, 1 2 3 e 4 e poi sono andata a ripetere di nuovo il primo giro. Questo per dividere meglio le due parti avanti da quella dietro. Per poter dividere io ho fatto in questo modo: ho messo 11 maglie alte sul davanti e nell'undicesima ho messo il marcatore, ho lasciato due maglie libere e sono andata a mettere il marcatore dietro. Stessa cosa da quest'altra parte. 11 maglie alte libere nell'undicesimo ho messo il marcatore ho lasciato due maglie libere e sono andata a mettere il marcatore in questa maniera io ti trovo 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 16, 17, 18 19, 20, 21, 22 23, 24, 25, 26 27 maglie quindi 27 maglie, 11 avanti, 2, 2 ai lati per una taglia M, io vi consiglio di andare a mettere invece di 11, andate a mettere eh, 13 maglie sul davanti, lasciando poi sempre le due maglie libere e il resto dietro. Stessa cosa da quest'altra parte, per una taglia M andate a mettere 13 maglie, 2 maglie libere e il resto dietro. Per una taglia L, invece vi consiglio di mettere almeno 15, se non anche 16 maglie avanti, 2 maglie libere e il resto tutto dietro. E adesso andiamo a lavorare sempre i nostri due giri però naturalmente li andiamo a lavorare in una zona più piccola quindi adesso noi iniziamo di nuovo con il giro di maglie alte e andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta nell'archetto di una catenella una maglia alta nella maglia alta e vado a lavorare così fino ad arrivare al marcatore vi farò vedere come terminare e come andare a lavorare poi il giro successivo eh, scusatemi intanto è molto semplice però ve lo faccio comunque rivedere e con... Continuerò a lavorare questi due giri fino ad arrivare all'altezza delle spalle, quindi vi dirò quante volte ho ripetuto i due giri prima di arrivare all'altezza delle spalle. Andremo a fare poi la stessa cosa dietro e anche la stessa cosa dall'altro lato, quindi stesso numero di giri per le parti avanti e per la parte dietro lasciando liberi questi due queste due maglie alte e i tre archetti che abbiamo proprio perché questo è uno smanicato quindi non devo andare a fare le maniche e voglio uno uh, scalfo per le maglie, per le braccia a largo quindi non stretto allora sto per arrivare quindi alla fine del mio giro quindi tolgo il mio marcatore e vado a fare la mia maglia alta mi giro con la lavorazione e vado a lavorare nuovamente le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta e la catenella di separazione salto una maglia alta entro una successiva e vado a fare una maglia alta catenella di separazione salto una maglia catenella e quindi salto una maglia, entro una successiva maglia alta, quindi lavoro normalmente i miei due giri e vi dirò alla fine quante volte sono andata a ripetere i giri per arrivare alle spalle. Ho terminato di fare i miei scalfi e ho ripetuto il, i due giri per cinque volte. Quindi ho fatto il, il mio secondo giro perché vi ricordo che ho messo i marcatori dopo aver fatto il primo giro e ho fatto il mio quindi secondo giro. Poi ho ripetuto i due giri per altre cinque volte: 1, 2, 3, 4 e 5, terminando quindi con il giro di maglie alte. Ma se siete una taglia M dovete terminare con il, due, il giro di maglia alta, alternata una catenella, non è un problema perché la cucitura viene bene. Nello stesso, io direi quindi per una taglia in più, comunque per una M di andare a fare a meno 2-3 giri in più, per una taglia L a meno 6-7 giri in più rispetto a me. Ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato e quindi sono andata a cucire le spalle. Adesso l'unica cosa che farò sarà rifinire con tutto il bordo, quindi qua lo scollo e il bordo avanti e dietro con un giro di maglie basse non so se farò la stessa cosa anche qui devo ancora decidere se farlo anche alle maniche eh, alle scalfi in quel caso comunque ve lo farò sapere per quanto riguarda il giro di maglie basse vi dico già che io andrò a fare una maglia bassa dove ho la maglia alto orizzontale una maglia bassa dove ho l'intarsio cioè questo piccolo forellino tra le due maglie alte orizzontali quindi semplicissimo e se farò la stessa cosa anche qui naturalmente farò la stessa cosa sicuramente non lo farò sotto perché sotto mi piace che si veda um, la uh, striscia di catenelle quindi sotto sicuramente non lo farò ma lateralmente all'apertura uh, della giacca e sul collo sì. devo decidere se farlo anche sulle maniche ho abbastanza filato però comunque per poterlo fare quindi alla fine vi dirò se l'ho fatto anche alle maniche alla fine ho fatto due giri di maglie basse sia intorno a tutto lo scollo e la parte avanti sia intorno agli scalfi mentre come vi ho detto sotto la lascio senza perché mi piace questa striscia che si vede così non voglio andare a fare eh, delle maglie basse quindi il nostro smanicato è terminato